Sono prodotti italiani d'eccellenza gli agrumi ma spesso la filiera, la malavita organizzata ne inquina la filiera, questo avviene anche in altri settori agricoli. Roberta Badaloni. Lo sfruttamento, le mafie, l'aspetto più inquietante di una parte della filiera agricola italiana, il caporalato, la schiavitù della manodopera. 400.000 persone, di cui l'80% stranieri, obbligati a sopravvivere in baracche. Il 64% di loro non ha accesso all'acqua corrente, ai servizi igienici. Lavoro nero che costa allo Stato 600 milioni di euro. Una emergenza umanitaria, si legge nel rapporto filiera sporca, redatto da varie associazioni che operano sul territorio. Un ...attraverso l'inferno di una delle produzioni più importanti in Italia, quella degli agrumi in terra di Sicilia, Calabria, Puglia. Noi pensiamo che ci voglia una normativa sulla responsabilità solidale delle imprese, perché qualora si venisse a scoprire che lo sfruttamento eh, c'è in quel pezzo di filiera, a quel punto anche la multinazionale, anche la grande distribuzione deve risponderne in solido. Un sistema criminale in cui sono presenti anche forti interessi della mafia, dove a comandare sono in pochi, ci spiega l'associazione antimafia da sud, si chiamano intermediari, intermediari tra produttori agricoli dove comprano e grandi aziende dove vendono. I frutti si scelgono ancora sulle piante, si organizza il raccolto con gli schiavi e si impongono i prezzi, nessuno può ribellarsi, pena l'esclusione dal mercato.